Il, Cons... il Movimento 5 Stelle. Silenzio in aula, oggi. per favore, colleghi. Consigliere Di Palma, consigliera Mariani, consigliera Montella. Pelonzi, consigliere Pelonzi. Prego, consigliere. Anche il Movimento 5 Stelle si sente insomma, di cuore di raccogliere eh, l'invito eh, della destra, insomma, di ricordare. La, il grande eh, attore, eh, cantante di canzoni romane, interprete di tutti i grandi classici della romanità, Lando Fiorini, si unisce per ricordare la sua memoria e lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i romani, come ha già fatto. E intitolare quindi, in ricordo a Lando Fiorini, la grande voce di Roma, generosa interprete, la, della canzone romana una via nella zona del, dell'Aventino, dei giardini dell'Aventino nei giardini degli Aranci e, e quindi ci uniamo a questa mozione votandola favorevolmente grazie